Amici di Vending News, bentornati. Siamo in diretta con questo Vending Focus speciale Venditalia con l'Operation Manager di Caffè Izzo SRL, la torrefazione napolitana che... Ormai è presente in tutte e cinque le aree Nielsen e buongiorno, siamo in Fabio. collegamento con Angelo Manzilli. Angelo, buongiorno e benvenuto buongiorno. dinanzi agli schermi di Vending TV. Buongiorno Fabio, è stato un piacere ritrovarti. Ecco e... il piacere è tutto mio, il piacere è tutto mio, noi abbiamo corso tanto con telecamera e microfono non siamo riusciti a incontrarci nel corso della manifestazione venditalia ci eravamo dati un appuntamento subito dopo ed eccoci qui proprio per andare a parlare di quelle che sono state tutte le novità che negli ultimi quattro anni innanzitutto caffeizzo è andata a realizzare con il suo ufficio ricerca e sviluppo di cui fai parte anche tu. E allora diamo il via alla presentazione di tutto ciò che avete presentato a Venditalia. Sì, il Venditalia Fabio è sempre un appuntamento ricco di confronti e stimoli. Noi quest'anno, questa è la seconda edizione che abbiamo fatto, abbiamo presentato le nostre macchine a cialde prodotte interamente da noi, quindi un made in Italy al 100%, Uh, tutte completamente in, in acciaio, è una macchina bella, bella pesante e viene, viene presentata per, per la prima volta dal, dal, nostro, dal nostro azienda, dal nostro gruppo inoltre abbiamo inserito una serie di, di novità abbiamo inserito da, da dall'ultima volta una miscela nuova, una miscela corposa una miscela fatta proprio per, per il sud Italia, la nostra gran crema nei, nei diversi formati di cialde e capsule compatibili. Un'altra un novità che abbiamo inserito sempre nel, negli, ultimi, negli ultimi mesi, a metà del, del 2000, 2021, sono i solubili. Abbiamo inserito la nostra gamma di solubili che eh, per fortuna eh, riesce ad avere un... Una, un gradevole riscontro da parte dei clienti beh direi che insomma, non è assolutamente poco anzi io guardavo che nel frattempo alla tua destra alle tue spalle c'è proprio questa macchinetta con tre colori basici, rosso, verde e blu, ma credo non siano gli unici colori che, con i quali fornite questa macchina. No, eh, infatti riusciamo a customizzare la, la macchina a seconda delle richieste dei clienti, abbiamo ricevuto un buon feedback durante la manifestazione, è possibile dedicare la macchina alla, alla persona a cui la si vuole magari regalare, perché abbiamo la possibilità di serigrafarla direttamente in azienda, in più è possibile scegliere il colore che, che più si gradisce. Ecco. Questa macchina è una tra le più piccole sul mercato e di, devo dire anche che avendola vista da vicino le posso garantire eh, la, la compattezza, la, non è affatto un, una macchina fragile, anzi... È veramente molto strong. Passiamo quindi a ciò che è alle tue spalle, ma stavolta a sinistra. E quindi tutti quelli sì, che sono Fabio. i prodotti tutti quelli che sono i prodotti solubili che avete presentato, quanti sono e con quali varietà? Sì, abbiamo una gamma di 12 solubili. Che stiamo implementando con i nuovi arrivi nocciolino, zabaione, biscottino in più nel frattempo abbiamo i classici solubili che ginseng, ginseng amaro, orzo, cioccolato, cioccolato bianco, ci stanno chiedendo ovviamente una marea di, di, di gusti, di miscele differenti però ovviamente è una, è, una, è una gamma che bisogna avere per andare a completare il mercato. Beh, questi sono i gusti dei, dei consumatori che, che crescono e si adeguano ai, ai tempi facendo adeguare anche un po' voi produttori parliamo infine della miscela che avete presentato in questa occasione voi siete i principi della torrefazione avete una lunga storia alle spalle allora innanzitutto ti chiedo attraverso quali studi è venuta fuori questa nuova miscela? Sì, abbiamo creato questa, questa nuova miscela, è la Gran Crema un 100% robusta che eh, va a prendere quel segmento che eh, desiderava ricevere un caffè un po' più robusto, un po' più duro. E siamo riusciti a creare questo, questo prodotto che viene, viene approvato, viene accettato, soprattutto al sud Italia, però sta, andando, sta, sta avendo comunque un gradevole riscontro anche nel, nel nord, nord Italia e all'estero. Beh, Io sono molto curioso di andarlo ad assaggiare prossimamente in, nel corso di qualche manifestazione fieristica. Avrò certamente questa opportunità. E allora, Angelo, nel caso in cui chi guarda questa, questo, questo focus, questo Vending Focus speciale Venditalia, desideri entrare in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno naturalmente? Sì Fabio, abbiamo appena rifatto il nostro look al sito, del sito aziendale. Ci potete trovare su o gruppoizzo.it E noi naturalmente cercheremo di parlare delle novità che il gruppo Izzo propone al mercato del vending e dell'OCS anche attraverso la rivista bimestrale Vending News e il sito di informazione quotidiana, vendingnews.it. Ringrazio l'ingegner Angelo Mazzilli, che è stato davvero cortesissimo nel, nel ospitarci e farci entrare in casa Izzo, perché tu sei collegato proprio da dalla sala riunioni di Casa Izzo del gruppo Izzo è così? Sì, grazie a te Fabio e spero di rivedervi presto Grazie, grazie Angelo, noi ci rivedremo prestissimo dunque con Caffè Izzo e noi nel frattempo come dicevo riusciremo a dare anche qualche altra eh, chicca, qualche altra novità di quelle che sono le produzioni di Caffè Izzo per il mercato del vending e dell'OCS. Torniamo prestissimo con altro vending focus speciale Venditalia.